Una parola Ti prego Non lo so Come mi aspetto Mi aspetto di fare una nuova esperienza Con tutti voi E di trovarmi bene Come mi sto trovando Imparare